Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi prepareremo dei filoncini di pane agli olive. Una vera delizia. Per prima cosa prepareremo un lievitino con 100 g di latte, 100 g di farina 0 e 10 g di lievito secco. Mescoliamo questi ingredienti e lo lasciamo nel forno con la luce accesa a lievitare fino a che non si formeranno le bollicine, ci vorranno circa due ore. Dopo aver preparato il lievitino, proseguiamo con la ricetta. Ingredienti 500 g di farina 0 300 g di latte 15 g di sale 30 g di olio un cucchiaio di miele e 170 g di olive verdi Aggiungiamo il latte il miele e la farina poco per volta Cominciamo a mescolare fino ad incordare l'impasto Dopo aver aggiunto tutta la farina, aggreghiamo l'olio e il sale. Amalgamiamo bene questi ingredienti, dopodiché aggiungiamo le olive che abbiamo tagliato grossolanamente e continuiamo fino a che non si saranno incorporate con l'impasto. Chiudiamo l'incordatura e poi ribaltiamo l'impasto sul piano di lavoro. E lavoriamolo fino a che non risulterà ben elastico e omogeneo. A questo punto lo mettiamo in una terrina, lo copriamo con uno strofinaccio e lo mettiamo in forno con la luce accesa a lievitare per 3 ore. Trascorso il tempo di lievitazione riprendiamo l'impasto lo ribaltiamo di nuovo sul piano di lavoro formiamo un filoncino grande e lo dividiamo in otto parti uguali l'impasto dovrà pesare circa 140-150 grammi ora tiriamoli sul piano di lavoro e quando avremo ottenuto una pallina li copriamo con un panno e li lasciamo riposare per circa 15-20 minuti trascorso questo tempo l'impasto sarà riposato e ben elastico ora formiamo i filoncini allunghiamoli tirando delicatamente le due estremità con le mani poi arrotoliamoli in modo da ottenere dei piloncini di 25 cm dopo aver preparato i nostri piloncini li disponiamo in una leccarda ricoperta da carta da forno li copriamo con uno strofinaccio e li lasciamo a riposare per due ore Trascorso questo tempo spennelliamo i finoncini con acqua e olio Dopodiché li cuociamo a forno caldo statico a 200 gradi per 20 minuti Questi finoncini alle olive si possono conservare fino a 4 giorni dentro a un sacchetto per pane oppure congelarli vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuta la ricetta mettete un like e condividete il video, lasciatemi un commento in descrizione e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.